Ah, sto facendo la doccia ma possibile mai io voglio cantare una canzone una canzone diversa non voglio sentire queste musiche uno si fa la doccia e poi sente sempre queste musiche che arrivano dai vicini voglio andare a litigare quest'oggi voglio proprio litigare con la vicina che mette sempre la musica così alta andiamo a vedere chi è questa volta ti faccio vedere io cosa ti faccio E lei che mette la musica Sentite che musica bruttissima Andiamo a vedere Vado lì, prendo la radio e me la porto via eh. Toc toc Ma che bussi Sono no? Pappagallo Lallo Ma che bussi Io mi stavo facendo la doccia e volevo fischiare una mia canzone E quale vuoi fischiare? La canzone dei pappagalli E fischia! Quella che fa che che che che che, che. E invece devo sentire questa lagna quale? Tutto il giorno questa lagna Qual è? Questa è una lagna E qual è? Non la voglio sentire questa lagna Qual è? Senti per favore dammi questo coso che me lo potete no. Chi te l'ha portato Babbo Natale questo telefono? Sì! E allora adesso chiamo Babbo Natale e gli dico di riprenderselo! Va Babbo bene. Natale! Ma è proprio uno stupido! Babbo Natale? Dove sei? Che c'è? Eh! Per favore, ti puoi riprendere quel, quel, quel, quella cosa che fa la musica? Adesso sono stanco e sto dormendo! <ride> Ma che, ma, ma, ma, ma che dici babbo natale sbrigati a venire qui e prenditi questo coso che fa tanto rumore io devo lavarmi ho le piume tutte tutte bagnate ancora devo andare ad asciugarmi babbo natale senti per favore a questa bambina porta solo il carbone non portare questi giochi per favore oh sta Porta solo giochi a me, allora porta solo carbone, schifezze, ragni. Buoni ragni ragni, le mosche, E altre, eppure le zanzare, ok? Mi fai parlare, per favore? Senti, per favore, facciamo pace. Che cosa? Ecco, dammi questo che me lo porto no. via, facciamo pace. Facciamo no. pace, no, mamma mia, addio. addio. Mamma mia, mamma ma è possibile mai che un pappagallo come me bravo, bello deve essere così disturbato dalla musica e mi fa venire un mal di testa meno male che ha un bel cappello però adesso vado lì e mi arrabbio buh ti faccio un buh buh non mi hai spaventato! Ti ho spaventato, eh! No! No, non mi hai spaventato! Ti ho spaventato! No! Non mi hai spaventato! E allora ci riproverò. Mamma mia, è proprio terribile, eh! È una femmina, eh! Mamma mia! Signori, attenzione, eh!